Aria non poteva credere a ciò che aveva appena sentito ed espresse il desiderio di vedere quegli uomini morti nei modi più crudi. Voleva il loro sangue sulle sue mani. Nel frattempo, l'anziana signora continuava a dire che non c'era più tempo, dovevano sbrigarsi. Se fossero andati con lei, non avrebbero corso nessun pericolo. Ma i ragazzi non si fecero convincere dalle parole della donna, presero aria dalle braccia e cominciarono a trascinarla per andare via da quella pericolosa città. L'amica si dimenò, dicendo che dovevano aiutarla, non potevano lasciarla lì in quelle condizioni. «Guardati intorno, vedi qualcuno che sta bene?» rispose rabbioso Steven. «Andiamocene finché siamo in tempo, di sicuro non possiamo aiutarli se neanche noi riusciamo a salvarci la pelle» ma lascerà lì a insieme alla vecchia magari quei diavoli cattureranno anche lei non è più una bambina deve essere libera di sbagliare con la sua testa in quel momento, Steven pese Alex per gli stracci che costruivano i suoi vestiti, con il desiderio di ridurlo nelle stesse condizioni dello sciacallo che giaceva a terra. Aria si infilò immediatamente in mezzo cercando di calmare gli animi. Gli disse che capiva come si sentivano. Anche lei era spaventata da quella situazione, ma seguire la donna era l'unico modo per capire cosa stava succedendo in quella città. Non poteva essere semplicemente il sole a causare quel disagio. C'era sicuramente qualcos'altro sotto che non poteva essere semplicemente spiegato con la ragione. Alex le rispose che invece una spiegazione c'era. Poteva essere tutta colpa di un'arma chimico-batteriologica. Forse si trovavano in mezzo a una guerra e loro, poveri scemi, c'erano finiti dentro con tutte le scarpe. Un altro pensiero fece ravvire i giovani. Forse anche la loro città natia era toccata la stessa sorte e loro si erano salvati solo grazie all'assurda idea dell'amica. E un motivo in più per seguire questa povera signora! Secondo me, è questo quello che dovremmo fare adesso, e non scappare come conigli!» rincarò Aria. «Potrebbe davvero non esserci più un mondo lì fuori ad aspettarci! E allora? Tanto vale rischiare per saperne qualcosa di più, piuttosto che vagare come anime perse in una landa desolata!» «Va bene, ti seguiamo per l'ultima volta!» «Anche perché, se ti sbagli, questa sarà davvero l'ultima!» rispose Steven. «Fate come vi pare!» «Io me ne torno a Dredd, addio!» concluse Alex andandosene. Aria cercò di chiamarlo, di farlo tornare indietro, ma ormai il giovane aveva preso la sua scelta, quindi presero l'anziana signora e si avviarono verso il tempio. Arrivati ai piedi dell'edificio, l'anziana con le sue ultime forze gli indicò una strada. Seguendo le indicazioni della signora, arrivarono davanti a una casa che si trovava in un vicolo lì vicino. La porta era aperta e l'anziana gli fece il gesto di entrare e di scendere le scale arrivando così in una cantina. Arrivati lì, la donna gli disse prima di chiudere la porta e passato qualche minuto gli disse di riaprirla. Le scale che si ritrovarono davanti erano completamente diverse da quelle che avevano appena percorso. I ragazzi non potevano credere ai loro occhi. I gradini davanti a loro erano tutti rovinati e sembrava fossero lì da secoli. Le pareti erano piene di rampicanti. L'odore di muffa pervadeva l'aria, era qualcosa di insopportabile, ma superata una certa altezza, gli scalini e le pareti lì attorno diventarono candide, quasi come se il palazzo fosse stato edificato da poco. «Siamo nel tempio!» gli informò la signora. «Che cosa?» domandò aria incredula. «E come ci siamo arrivati?» L'anziana signora le disse che quelle mura nascondevano forze che neanche potevano immaginare. Il passaggio appena preso, nascosto dalle maglie della realtà, glielo aveva insegnato suo figlio. Ma non era ora di fermarsi. Non erano ancora fuori pericolo. Improvvisamente, aria e stime cominciarono a sentirsi meglio. Tutte le loro forze, pezze da quando avevano messo piede a Flo, stavano piano piano tornando. Non riesco a capire come abbia potuto picchiare quella persona con così tanta rabbia. Non so cosa mi sia successo. Ma non me ne potevo andare con Alex, sempre a dare retta alle tue stupidaggini. Cosa ho fatto di male? Vero che mi siete un po' ripresi ragazzi. Il tempio è l'unico luogo della città in cui si ristorano le energie e non si viene coltita da dilemmi esistenziali, confessò la signora. Bene, Purtroppo anche questo capitolo finisce qui, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e condividetelo con chiunque, inoltre se ancora non siete iscritti e che cavolo iscrivetevi e attivate queste cavolo di campanelle e basta, noi ci vediamo la prossima volta con un prossimo capitolo, ciao!